Noi siamo stati sconfitti due volte, siamo stati sconfitti dalla dittatura militare l'11 settembre del 1973, e posteriormente siamo stati sconfitti dal processo di democratizzazione del paese. Io personalmente posso volere qualsiasi cosa, ma questo che io voglio non, non conta niente. la sua squadra eh, de, eh, diplomatica eh, tratta con la dittatura eh, diverse cose, eh, tra cui le amnistie. Cominciano, a me mi è andata l'amnistia quando è andato il Papa. Gli accoliti del Papa diciamo, trattano con la dittatura, eh, fermano quattro condanne a morte che c'erano, li fermano, non gli danno l'amnistia e poi danno anche un, un sacco di amnistie. Mia mamma è andata al collegio degli assistenti sociali che hanno chiesto per me, e quindi è andato l'amnistia anche a me, io arrivo all'86 in Cile, appena mi è andato l'amnistia sono andata subito, no? però lì comincia un po' il declino della dittatura. Vado in Cile, chiedo permesso al mio lavoro, mi, danno, mi dicono stai quanto vuoi, non, non, non preoccuparti, vado sto là due mesi durante la campagna per Alwin e il Parlamento, quel periodo, 89. 90, finale 89 inizio 90 e vedo, vedo lì se c'è possibilità di tornare, come sta la situazione, parlo con tanta gente nella mia provincia, trovo dei compagni già che sono anziani, che quando io avevo 23-24 anni loro già ne avevano 40, alcuni di loro erano ancora vivi e trovo altri che avevano la mia età e erano usciti, in realtà stavano tornando in quel momento pure per stare la situazione, e vedere se c'era spazio per noi per noi che mancavamo già da, da 20 anni Io non ero d'accordo con tornare in Cile io non avevo molta conoscenza di quello che stava avvenendo a livello di che cosa era L'organizzazione in quel momento, dice, il suo radicamento nel popolo cileno, mi sembrava, con le poche informazioni che io avevo, che era molto scarso il radicamento che aveva e mi sembrava assurdo il portare dall'estero dei quadri politici chiaramente conosciuti, degli organi repressivi, non soltanto per quello che avevano fatto questi compagni. Eh, i nostri compagni o tutti quanti noi nel periodo precedente al colpo di Stato eh, in Cile, o successivamente dopo il colpo di Stato, ma anche perché tutte le organizzazioni della sinistra eravamo fortemente infiltrate all'estero. Che ho trovato? Un paese completamente diverso da quello che ho lasciato. Ma completamente diverso, ma non solo dal punto di vista ideale, ma anche dal punto di vista architettonico. Tiene conto che eh, vai per le strade di Santiago anche solo il viaggio dall'aeroporto a, a casa mia non, non, non conoscevo niente. Era un altro Cile, era un altro Cile, era anche un altro discorso quello che faceva di compagno. No? Cioè, perché non si trattava più di di trasformare la società, perché andasse verso una, una strada che permettesse liberare non solo le, le, le risorse, ma anche la mente, anche le persone. Dobbiamo cacciar via la dittatura, ma neanche con tantissima convinzione, perché a livello nazionale c'erano molti che sì, si sono sommati, ma con molte riserve. Soprattutto perché pensavano che nel referendum Pinochet non lo avrebbe riconosciuto se perdeva. E lì c'è stata una discussione enorme, no? L'allegria gli avviene, tutta questa cosa che hanno fatto anche dei filmati, dei film su quei lavori. Ma anche, anche nella elezione dopo, tra il referendum e l'elezione per parlamentare, del Presidente Alwin. C'è gente che addirittura ha deciso di lasciare il paese. Questi hanno accettato un accordo che dice che non cambia niente e io qui non continuo a vivere, e a hanno abbandonato il paese. E altri sono rimasti lì, ma erano molto tiepidi, molti, anche dei compagni con i quali ho parlato proprio, erano molto tiepidi su questa cosa. In quel periodo, diciamo, io trovo il Cile molto cambiato quando arrivo. Eh, come ti ho detto, dopo 12 anni, eh, io non parlavo con mio padre, non avevo nessun rapporto con lui, eh, con mia mamma poco, eh, c'era una sorella che aveva studiato in Francia, eh, studiava in Francia già al periodo della Unità Popolare, e torna a casa nel 75 e poi esce anche due volte per congressi vari. Suo marito è un geografo, quindi lui, eh, soprattutto lui, viaggia molto la porta con sé, lei invece faceva storia, no? Poi eh, uno dei miei fratelli ha fatto un dottorato alla Junis in, in Manchester quindi a lui l'ho visto due volte no? eh, quindi c'era la comunicazione con, ma non con mio padre e mia madre poco perché mia madre eh, seguiva tutto quello che diceva il papà no? arrivando a Cile io avevo molta paura ovviamente no? eh, dopo mi hanno detto che mi seguivano tutto, però io non mi sono accorto di niente nessuno mi ha cagato secondo me e io invece pensavo, oh, adesso cosa mi succederà, è stato bello, bello, bello, eh, sono stata 12 giorni, ho pianto per 12 giorni, mi dicevano che un tessito, un caffessito, io piangevo, è eh, come una fontana, eh, sono andata per tutto il Cile in autobus per incontri vari, ho incontrato un sacco di gente e ogni tanto saliva qualcuno, a un autobus e mi sedeva accanto, non era un amico, uno che lo avevano mandato con una lettera per me a trovarmi, no? è stato molto bello, ho visto il Cile molto scuro. Il cambiamento del Cile, come sono cambiati in questi 17 anni, come l'idea di Milton Friedman con la politica economica del libero mercato aveva fatto cambiare la mentalità della gente. tutto. Funzionava intorno a, a parte, alla parte la cosa economica. Cosa voglio dire? Io sono tante cose che uno fa poi in Italia, insomma, oh, lo fatto sempre io, che lo fai perché magari serve, perché magari pensi che può dare una mano. Perché può aiutare, può servire alla cultura. Servire a questo, questo non ha un, un valore economico. Tu lo fai, basta. Il no tutto quello che la gente fa ha un valore economico. C'era una lista di 1500 persone che non potevamo rientrare in Cile, che non potevamo tornare. Per cui, quando si è verificata questa visita, è stata pubblicata nel Mercurio la lista dei 1500-1700 persone a cui era vietato rientrare in Cile di poter rientrare, di poter tornare in Cile. Io, che avevo vissuto, come tutti gli esiliati, con la valigia pronta per tornare, cioè, perché tu vivi la vita pensando in quello che sei stato, in quel in tuo paese, da dove sei uscito, la tua gente, parenti, amici, compagni, eccetera. Allora io ho detto io ci vado. Ho avuto la possibilità, de, de, mi hanno fatto difficoltà di prendere le mie ferie in quel momento lì sono partito, no? quando io ho deciso di partire, sono partito. Lì nella mia provincia, il mio comitato regionale, provinciale, ma manca la metà. Ho uccisi nei primi giorni, ho carcerati, e scomparsi no, di, quel, di quel gruppo di vivienti. Poi in alcuni comuni, poi hanno ucciso alcuni compagni. Nella, nella mia provincia, ti parlo. Buona parte del Frente patriotico che ha voluto continuare per diversi motivi. Sicuramente quella democrazia non le garantiva dal punto di vista della vita una posizione della società. L'altra cosa è che comunque il, il, il PC in qualche forma le ha, ha abbandonate. Noi avevamo creato o il partito aveva creato questa, questo fronte patriottico e non potevamo abbandonarli La gente che aveva 23, 24 anni, che per anni si è dedicato solo a questo e poi tu li abbandoni, non è possibile, cioè, non è umano, non è politico qui è finita, cioè tutto quello che c'è da fare e soltanto, e come si arriva a quello che avverrà nelle migliori condizioni per le classi dominanti? La società cilena continuerà a essere spaccata. Non conta, non conta fondamentalmente, che 4, 10, 15, 50 o 200 ufficiali o sotto ufficiali delle forze armate se, siano in questo momento condannati in un carcere speciale per violazione dei diritti umani. Ma 200 persone, 300 persone, 500 persone di confronto a 5.000 non sono niente. La mia casa era molto divertente perché mia mamma, che era lei che era riuscita, mia mamma si era girata dall'altra parte, mia, mia mamma era diventata di opposizione e, essendo una donna, sono di anche di destra, molto frivola, superficiale, una ricca signora che leggeva le selezioni del Rider Dagges, pensava che i comunisti avevano le antenne, delle cose così incredibili. No? Lei eh, ha fatto parte di un gruppo per farli tornare gli esuli, eh, è andata al, al collegio degli assistenti sociali a ottenere la mia amnistia. E allora, la casa, siccome la casa nostra è molto grande, noi siamo sei fratelli. No? E quindi la casa era una, un albergo, praticamente grandissima, no? e c'erano riunioni, nella, quando io sono andata, e ho partecipato a diversi incontri. Mia madre, eh, che era anziana, no? eh, fotocopiava tutte le robe di sinistra, le distribuiva alla gente, mia mamma. No? E, però c'era una cosa molto comica, che secondo me, io io sono sicura che mio papà lo sapeva. Tutti facevano finta che il papà non lo sapeva, e quando eh, facevano delle cose finte, nel senso che in una festa di compleanno di qualcuno, eh, come si fanno quando tu fai la vita clandestina? Ti insegnano che tu vai a un posto però deve essere esatto quello che tu stai dicendo. La riunione la devi fare quando c'è il compleanno del, dell'amico e quindi quando ti beccano tu devi dire io stavo andando o stavamo festeggiando il compleanno, deve essere effettivamente quella, quella data lì eh, devi portare con sé il documento che dovevi essere andato a fare invece di andare a fare un'altra cosa e allora in casa eh, entrava mio papà in una stanza e tutto, tutti modificavano la, la conversazione ma io compravo in strada così della gente che mi vendeva o quelli che aveva mia mamma, le riviste e tutti mi nascondevano a mio papà io invece li lasciavo in salotto nella mia stanza in bella mostra così perché non ero abituata no? avere, a nascondere tutto. Il mio papà li prendeva, leggeva e discuteva con me degli argomenti, quindi io sono sicura che a mio papà piaceva questo gioco che si faceva con lui, come per, perché a lui non, piace, non sarebbe piaciuto no? che tutti facessero queste cose qua, con i comunisti così, no? In generale in Cile quando uno si trovava con un compagno allora, anche se uno aveva fretta, andava nella corsa di qua, ti fermavi col compagno, eh, si offriva un caffè, una cosa così. E stavolta invece andavano tutti di corsa. Tutti di corsa. Non c'era tempo per il caffè. Mi stanno aspettando qua, mi stanno aspettando qua. L'altra cosa curiosa che ho trovato io quando sono tornato, lì, questi due mesi. Tutti si aspettavano qualcosa da quelli che tornavano. Dico, dico tutti, l'80% mi ha chiesto. Che progetto hai? C'è spazio per me nel tuo progetto? Allora, gente dell'esilio, alcuna gente dell'esilio è tornata con qualche mezza valiglia piena per fare attività, l'ha fatta ed è diventato anche diputato parlamentare. Però la grande maggioranza degli esiliati no, non aveva questa condizione. Questo non lo sapevano i compagni, perché là era passata... L'idea di che noi avevamo l'esilio Dorato, capito? Per fortuna un giorno si sono riuniti lì nel mio, nel mio comitato regionale. E due vecchi compagni mi hanno invitato alla riunione, poi hanno parlato con i due segretari e si univa e nel momento che si univano con i due partiti definitivamente diciamo, dovremmo poi chiamare a una riunione provinciale se leggeva alcun solo segretario. A un certo punto vedendo questa discussione che avevano e parlavano, mi hanno detto se volevo dire qualcosa. Allora io vi io, io, ringrazio, ma io voglio parlarvi di una cosa che ho trovato tra i militanti, tra i compagni qua mi tanto, parlato tanto, Orvea, L'Oncoce, qui a Temunco, in varie città, tutti pensano che noi, nell'esilio, abbiamo, un... abbiamo avuto un esilio dorato e gli ho raccontato. Qui ci sono persone che avevano un diploma, erano titolati all'università in Cile, hanno fatto le pulizie. Non c'era niente di quel famoso paese inventato qui. Io nel mio cervello avevo me messo questo, questo, sì, questo paese eh, di tanti colori, questo paese non grigio, in realtà non era grigio ma era completamente diverso e, e questo ti assicuro è stato un colpo molto forte, molto forte perché anche ti è caduta l'idea di che caso. Io per questo ho votato 16 anni. Mi è venuto a domandarmi, no? rinunciando a, a tante cose, a studiare, a magari a fare delle cose che se non mi occupavo di politica potevo fare. E a sicuro non ti sto dicendo che mi pento, non mi pento di niente. No, se ci fosse una situazione uguale come quella, sicuramente to tornerei a farlo, però accorgersene. È molto brutto, è molto duro, molto... è un corpo, è un corpo molto forte. Abbiamo commesso un errore e, e questo l'abbiamo parlato con Natalia e con Pecche, che sono i miei due figli, e, che io gli ho raccontato di un paese che non c'è più e che loro quando sono andati in Cile sono andati alla ricerca del paese che gli avevo raccontato io. Invece non lo hanno, giustamente non lo hanno trovato, sono tornati indietro. Per loro sono bravi ragazzi di sinistra, sono molto coscienti di dove vengono, chi sono, però non andranno mai a venire in cielo. È stata una battaglia che tu hai perso, che una generazione completa ha perso